Benvenuti, volevo cominciare una prima serie di lezioni sull'utilizzo dello strumento Grease Pencil, che è uno strumento di disegno. E per esempio, questa immagine di apertura che vedete è stata realizzata con Grease Pencil. Siccome molti di voi probabilmente hanno già utilizzato dei programmi di disegno tradizionali, diciamo, volevo cominciare eh, lasciando da parte l'intera parte 3D e cominciando quindi a discutere dello strumento Grease Pencil come fosse un uh, normale software di disegno tradizionale perché in effetti è possibile utilizzarlo anche in questo modo quindi vi invito a utilizzare in partenza con Blender la modalità 2D Animation che è uh, una modalità, adesso se la clicco Blender si apre in una speciale modalità che è pensata per l'animazione bidimensionale e quindi per il disegno noi non tratteremo di animazione cominceremo a utilizzare Grease Pencil solo dal punto di vista delle immagini statiche in ogni caso se utilizzate Grease Pencil molto probabilmente avete una tavoletta grafica con penna nel mio caso eh, si tratta di una tavoletta Wacom, esistono altri marchi come Huion, XP Pen, ce ne sono diversi. Tuttavia eh, la prima cosa che voglio dirvi è di andare a modificare le impostazioni della penna. Se non le volete modificare per ehm, tutto il sistema, ma appunto vogliamo eh, modificarle solo per Blender in maniera che continuino a funzionare allo stesso modo negli altri programmi, dovete andare a, a creare un set di impostazioni appositamente per Blender quindi dopo aver, eh, essere entrati nella finestra di impostazione dove c'è tutte le applicazioni noi invece andiamo a creare con, il, con questo tasto più una nuova applicazione, Blender se l'avete aperto lo trovate qui, se non lo trovate qui dovete premere sfoglia andare nel menu a, a cercare sul disco l'eseguibile di Blender che di solito si trova nel menu programmi, Blender Foundation, Blender 282, Blender.exe. Una volta selezionato il programma, quindi tramite qui oppure tramite l'elenco qua sopra, date ok e vi trovate una nuova, un nuovo set di impostazioni. Vale a dire che per ciascuna tavoletta che avete, nel mio caso ne ho due, ma in questo caso lo modifico sulla Cintiq, per ciascuna penna che avete, nel mio caso ne ho due ma lo sto modificando per questa, qui ci sono le impostazioni per tutte le applicazioni, qui ci sono delle impostazioni appositamente per Blender. Vi suggerisco di cambiare in questo modo, il doppio click lo fate diventare click destro, mentre il click destro lo fate diventare clic centrale. In Blender si utilizza molto il tasto centrale e quindi dovete avere sulla penna un tasto eh, che lo faccia. Potreste anche fare l'inverso, mettere il destro qui e il centrale qua, tuttavia in alcuni casi ho notato che non funziona perfettamente, mentre questa impostazione funziona sempre, quindi io vi suggerisco questa. Risolta questa primissima parte appunto di eh, impostazione della penna, dentro a Blender, aperto nella modalità 2D Animation, vi trovate di fronte a un foglio bianco. Questo foglio bianco è quello sul quale possiamo cominciare fin da subito a disegnare. Due parole due sul resto dell'interfaccia Vi invito a seguire un corso base di Blender se volete imparare ad utilizzarlo Tuttavia eh, in questo momento possiamo cominciare anche senza saperne assolutamente niente del resto Ma in Blender dovete imparare <coughs> semplicemente che tutte queste eh, parti sono personalizzabili Vale a dire se volete un po' più spazio per disegnare possiamo sempre spostarci qui e allargare se qualcuna di queste finestre come questa ad esempio non ci serve possiamo sì ridurla in dimensioni così ma possiamo anche semplicemente recandoci nell'angolo in basso della finestra che ci interessa allargare quindi questa qua tutta bianca se mi ecco qui il cursore diventa una croce se premo e sposto verso il basso diventa una freccia e questa intera palette sotto è scomparsa se la volessi riaprire devo trascinare di nuovo dal, dal bordo quando è una croce posso trascinare le palette in questo modo tuttavia io semplicemente in questo momento vi invito ad aprire a tutto schermo e a evitare la parte sottostante di animazione non è così importante ma almeno abbiamo più spazio per disegnare dopodiché ci sono molte impostazioni qui, questi a sinistra sono i tool, tutti gli strumenti Qui sopra ci sono delle impostazioni per i tool. Queste impostazioni posso, sono messe qui per praticità ma possono essere trovate anche in questa zona. Questa zona è divisa in sottosezioni tramite queste icone. Di nuovo eh, vi serve un corso base di Blender per approfondire meglio questi elementi. Eh, però io voglio giusto dirveli nel caso eh, voleste seguire questo corso senza aver mai preso in mano Blender. Vi dirò solo quello che è fondamentale. In questo angolo qui, questa piccola finestrella, c'è un elenco degli oggetti della nostra scena. Ora possiamo completamente disinteressarci di questo e cominciare semplicemente a disegnare. Non appena abbiamo questa tela aperta, se noi tracciamo con la penna un segno nell'area bianca, possiamo notare che ci appare fin da subito una linea e se, mi, se sto leggero con la penna, questa linea sarà sottile, se premo con la penna, la linea diventa sia più grossa che più ehm, opaca, quindi più nera. Questo è il primo degli strumenti, è già pronto, ce l'avete in mano e somiglia a una matita. Quindi con questo strumento è possibile immediatamente abbozzare delle forme di qualsiasi tipo, come se stessimo realizzando un disegno a matita. Quindi sentitevi liberi di utilizzarlo come fosse una matita, e potete quindi disegnare su, su questo foglio come fosse un normale e tradizionale programma di disegno bidimensionale quindi per esempio in questo momento sto abbozzando a grandi linee l'anatomia di, di un volto di tre quarti e come vedete faccio linee multiple disegno non c'è proprio niente di troppo diverso dall'utilizzare una matita e grazie alle caratteristiche della penna, quindi di poter regolare lo spessore e l'intensità del segno attraverso la pressione, potete regolare esattamente come con una matita le, le caratteristiche del segno. Ora se questo strumento è una matita è perché lo abbiamo selezionato qui, infatti c'è scritto Pencil Qui c'è il pannello nel quale selezionare il tipo di strumento, le caratteristiche dello strumento che sto usando. Lo strumento in particolare è il disegno a mano libera ed è evidenziato qui. Vale a dire quindi che qui ho a disposizione tanti altri strumenti che per ciascuno di essi possono avere delle opzioni diverse. Quindi vedete da matita, dallo strumento disegno a mano libera in cui qua ho a disposizione una matita Pencil, con lo strumento riempi qui avrò a disposizione fill area, con lo strumento gomma, gomma morbida e vediamo subito per esempio spostandomi su gomma e lasciando tutto come sta, gomma morbida, posso facilmente con questo strumento gomma morbida, premendo di più cancello di più, premendo di meno cancello di meno, però posso andare a rimuovere parte dei segni di troppo che posso aver disegnato. Quindi abbiamo già visto di avere a disposizione una matita e una gomma. La matita non è solo una matita, questo strumento si chiama Draw ed è uno strumento di disegno a mano libera nel quale posso scegliere anche altri tipi di strumento. La matita, premendo su questa icona, può essere sostituita con tutti questi strumenti già pronti, ognuno di loro ha un'iconcina che ci può aiutare. Per esempio Pencil, è questa che stavo usando... Ma esiste anche Pencil Soft, se la scelgo mi accorgo che è una matita più morbida, con la quale per esempio posso fare delle sfumature un po' più larghe, come vedete ha un, un effetto più come di matita grassa, quindi diventa più nera quando premo e nello stesso tempo ha dei bordi sfumati che l'altra matita non aveva quindi posso arrivare più facilmente al nero. Dopodiché, altri strumenti a disposizione sono una penna rigida, quindi simile a una penna sfera, come vedete è molto nera nel momento in cui premo, però se sono leggero riesco comunque ad avere un segno sottile. È simile a disegnare con una penna sfera l'altro strumento a disposizione andiamo in ordine da destra verso sinistra è marker chisel vale a dire pennarello quadrato con un pennarello quadrato ehm, a seconda dell'inclinazione della mia linea vedete questa linea è inclinata in questa direzione e mi darà un segno sottile una linea inclinata invece in questa direzione mi dà un segno più grosso. Quindi è un, un tipo di pennarello il cui spessore dipende dall'inclinazione non della penna ma dall'inclinazione nello spazio del segno che state facendo. Quindi segni più orizzontali saranno più grossi e segni più verticali come questo saranno molto sottili. Un altro strumento che c'è è, è marker bold vale a dire una specie di pennarello grosso come vedete tra l'altro si sovrappone in maniera eh, da far notare le pennellate una dopo l'altra come in qualsiasi altro programma se volete annullare potete premere ctrl z e l'ultima cosa che avete fatto viene annullata già prendendo in mano questo strumento che ha un segno molto grosso ci può venire voglia di, eh, di chiederci come faccio a ridurre le dimensioni del pennello le dimensioni del pennello sono qui Radius. posso facilmente trascinare il mouse verso dimensioni più piccole ed ecco che le mie pennellate saranno più piccole come vedete posso anche scrivere ovviamente a mano se ci scrivo 100 avrò di nuovo un raggio di 100 se ci scrivo 20 avrò un raggio molto sottile tra l'altro questo strumento tende a correggere molto il segno e quindi a renderlo molto molto morbido. Posso cambiare qui lo spessore ma nello stesso tempo posso anche premere la F sulla tastiera. Appare a schermo un'anteprima che non per forza è rappresentativa purtroppo della, del vero spessore, però diciamo che posso facilmente a schermo ridurre. Quindi premo F, allargo, clicco ed ecco che il mio segno è più grosso. Eh, premo F, restringo E il mio segno è molto più sottile Un altro strumento è questo Ink Pen Rough Vale a dire una penna grezza Penna grezza significa che i suoi segni sono molto irregolari E quindi anche se voi cercate di fare una riga netta Verrà, a seconda di quanto siete veloci Più o meno rovinata Comunque è uno strumento che somiglia molto a una penna, a un pennino a inchiostro, diciamo, con le sue caratteristiche e i suoi difetti nel segno. Anche qui, e come ovviamente potevo fare anche per la matita, posso premere F, ingrandire e ottenere dei segni più grossi. I, lo spessore del segno ovviamente è anche dato in, nel caso di questo strumento vedete se io sono leggero sulla tavoletta il segno sarà sottile se io premo il segno sarà più grosso questo perché ho a disposizione una penna sensibile alla pressione se voglio che lo strumento reagisca alla pressione deve essere cliccata quest'icona sotto la sezione radius quindi il raggio è il raggio massimo se io faccio un segno così grosso e masto leggero comunque viene un segno sottile ma se premo moltissimo il segno viene molto grosso quindi ricordatevi questo infatti proviamo a riprendere in mano il pennarello di prima e vedete che questa iconcina non è azzurra? infatti il pennarello di prima aveva una dimensione fissa dall'inizio alla fine non importa quanto io prema se cliccassi questo tasto anche il mio pennarello si comporta seguendo la pressione quindi eh, abbiamo appena visto la possibilità di cambiare lo spessore del segno tramite questo o tramite la F e nello stesso tempo con questa opzione possiamo andare a cambiare se vogliamo che lo spessore reagisca alla pressione della penna oppure no Ultimi strumenti sono penna inchiostro semplice, diciamo, e eh, non è nient'altro che simile a quella precedente, solo che non ha quei difetti, quel, quel, quel movimento vago che c'era prima nel, nel precedente strumento e quindi fa dei segni molto più puliti. Anche se, ovviamente, vedete, è già impostata con la pressione. Se voi cambiate un comportamento di uno strumento come abbiamo cambiato quello del pennarello un attimo fa vedete che il raggio 97 e questa pressione adesso magari la rimetto. Se cambio strumento vado sulla penna e ora torno al pennarello Blender si ricorda le impostazioni che avevamo fatto quindi eh, ricordatevi che modificare uno strumento significa modificarlo. Eh, diciamo per, per sempre fino alla prossima apertura di Blender se cambiate lo spessore della penna se lo ricorderà se avete cambiato quello della matita se lo ricorderà quando passate a matita se avete cambiato quello della penna se lo ricorda per la penna e così via per ogni strumento queste impostazioni vengono ricordate ultimo è questo Airbrush e che sarebbe un, uh, un aerografo e quindi un effetto adesso facendo un segno piccolo annullo nullo si nota poco. però l'aerografo, ecco qui, ha senso un segno piccolo. magari con la F aumento ancora il raggio. anzi, adesso il segno è piccolo perché io sono leggero sulla tavoletta. Potrei fare che lo riduco, ridu eh, elimino la sensibilità alla pressione. Il segno adesso è uniforme. E posso disegnare con un segno uniforme per esempio potrei fare un'ombra qui sotto sto, cerco di stare leggero sulla matita adesso sto annullando i segni quando non mi soddisfano e, se state leggeri il, la quantità di colore sarà leggera cosa succede adesso? io vorrei essere più leggero di così questa ehm, vorrei che il segno fosse più grigio, meno nero questa caratteristica è data da questo valore strength. Allora rimetto la sensibilità alla pressione nel segno. Posso se mi pare troppo scuro posso provare a ridurre questo strength. Per esempio lo porto giù a 0.13. Adesso il segno è molto più chiaro. Quindi posso andare a premere di più con la penna e non arrivo alla stessa quantità di nero a cui arrivavo prima. E se sono leggero con la penna mi è più facile ottenere un risultato leggero. Anche qui, come vedete, è cliccato la sensibilità alla pressione, vale a dire che questo valore di strength è un valore massimo, se lo porto su al massimo sarà molto nero, ma io posso comunque essere leggero con la mano, appena premo ecco che il risultato sarà scurissimo. Se invece lo abbasso comunque posso essere leggero e quando premo non arriverò al nero pieno. Quindi in questo caso per esempio lo abbasso moltissimo per andare a fare un'ombra da questo lato molto più leggera, adesso perdonate la, la qualità scarsa del disegno, sto cercando di mostrarvi solo gli strumenti, non mi sto concentrando sul fare un bel disegno, volevo comunque illustrarvi gli strumenti a disposizione. I, per ognuno di questi strumenti è possibile modificare raggio e forza come abbiamo visto. Quindi alla fin fine se torniamo sulla matita scopriamo che ha una strength di 0.6 che potremmo in teoria anche portare al massimo e allora la mia matita quando premo molto diventerà nera e somiglierà quasi per intero a questa che era la penna. Non le distingo più. Torno su matita, la metto a 0.5, quasi pencil e pen alla fin fine cambiano di pochissimo e, e cambiano quasi solo per questa impostazione questi set di impostazioni che sono qui sono presenti anche premendo questo tasto nella palette a destra quindi vi invito eh, intanto a provare solo questi primi due valori qua sopra con gli strumenti base nella prossima lezione vediamo un pochettino altre caratteristiche avanzate degli strumenti e anche come piano piano vedremo tutti quanti gli altri strumenti. Nel frattempo provate a prendere dimestichezza. Come vedete in questo momento è come se avessi usato un normalissimo programma di disegno. Quello che mi posso chiedere come ultima cosa è come faccio ad esportare questo disegno che ho realizzato cioè come ne ottengo un file jpeg o qualcosa del genere che posso utilizzare in altre applicazioni o condividere siccome è un programma 3d dovete renderizzare l'immagine eh, in questa prima lezione facciamola semplice e vi posso semplicemente dire premete F12 sulla tastiera premendo F12 sulla tastiera vi apparirà questa finestra in più qui al di sopra che contiene l'immagine nel, e potete andare a salvarla altrove con image save as potete dargli un nome volto png vedete potete decidere di comprimerla molto o poco e eh, adesso io la salvo come volto png e questa sarà un'immagine png eh, molto semplice è salvata. Se voglio invece salvare il mio documento di Blender, come al solito vado in file, save as, e anche qui gli posso dare un nome, lo chiamo volto, save as, e adesso questo file potrò riaprirlo in qualsiasi momento e ritrovarmelo qui come tela. È come tutti i programmi di disegno vettoriale eh, quello che ho disegnato può essere ingrandito a dismisura o rimpicciolito e manterrà la sua pulizia del segno fate una prova, utilizzate questo tasto zoom se zoomate spingendo verso l'alto il mouse mano a mano che zoomate vi accorgerete che sì i segni diventano più grezzi ovviamente cominciamo a vedere degli spigoli delle cose del genere ma la loro pulizia Rimane perfetta, con la manina possiamo spostarci. La pulizia del segno rimane la stessa. Quando zoomo molto indietro mi accorgo di una zona grigia al di fuori. La zona grigia al di fuori è una zona che non apparirà nel mio disegno finale quando faccio salva. Tuttavia, se voi prendete la penna e disegnate, siete liberi di andarci. Vedremo nelle prossime lezioni come modificare la telecamera per appunto cambiare questa caratteristica, però ricordatevi che il piano nel quale disegnare in Blender è infinito, potete disegnare quanto volete, dopodiché anche se in questo momento sto vedendo questa immagine così piccola, quando premo F12 mi apparirà sempre la zona che vedo qui nel rettangolo bianco. In qualsiasi momento potete tornare alla visuale iniziale premendo il tasto 0 sul tastierino numerico. Ah, eh, se lo premete e vedete apparire questa strana forma che è la telecamera, eh, vedremo di che si tratta, premetelo di nuovo e eh, potete tornare a zoomare la finestra in questo modo e spostarla in quest'altro modo. I... Per questa prima parte eh, mi fermo perché volevo proprio eh, far vedere il minimo degli strumenti per qualcuno che non ha mai preso in mano Blender e che vuole approcciarsi al disegno tradizionale all'interno di Blender. Grazie e alla prossima!